Il tuo cuore lo porto con me, il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio. Non me ne divido mai, dove vado io vieni anche tu. Qualsiasi cosa sia fatta da me, la fai anche tu, mio caro. Non temo il fato perché il mio fato sei tu. Non voglio il mondo, perché il mio più bello, il più vero, sei tu. Questo non succede. Mondo, radice di tutte le radici germoglio di tutti i germogli e cielo di tutti i cieli di un albero chiamato vita che cresce più alto di quanto l'anima spera e la mente nasconde questa è la meraviglia che le stelle separa il tuo cuore lo porto con me lo porto nel mio